Ciao. Allora, oggi è eyeliner, eyeliner dell'Essence. Questo è l'eyeliner pen extra long lasting colore nero è un 1 ml di prodotto e viene 2,95, neanche 3€. Lo so perché ho guardato da poco in negozio. È il classico eyeliner in penna, con la penna in feltro. Non so neanche se scrive ancora, sì, un pochino sì. Ecco. Quello che vi permette di fare delle righe un pochino più sottili e un pochino più spesse. Comodissimo da applicare Perché i liner e questi qua a penna Per me sono comodissimi da applicare Formulazione bocciata Bocciatissima Allora il fatto è che è bello nero È un bel nero intenso Dura poco Pochissimo E oltretutto una volta che applichiamo Tiriamo la linea Se la vogliamo ripassare Aspettiamo che si asciuga La ripassiamo E la tira via tutta Tira via completamente sia la linea precedente Che è e che l'ombretto quindi non riusciamo assolutamente ad applicarla meglio e trovo che per ad esempio come si dice per far durare tutto il giorno, cioè da mattina a sera lo devo fissare con una cippia trasparente e non trovo una gran... è vero che non è waterproof, è un extra long lasting però esiste la versione waterproof che è quella davvero lodorata. Quindi, se dovete scegliere tra questi prodotti, questo prodotto, ad esempio, questo prodotto, questo qui, in penna dell'essence a un prezzo contenuto, contenutissimo, ma comunque con un'ottima qualità. Guardate non questo che costa 2 euro neanche 3 euro. Ma guardate quello in waterproof, che è si, sì, waterproof, dura tutto il giorno, è fatto, identico sempre in penna, ma dura molto di più. Ed è, sapete che ve ne ho parlato, la recensione tutto ve l'ho fatta, è molto più valido e costa appena 50 centesimi in più, quindi è davvero una sciocchezza. E eh sì, ah, questo qui è nero, nerissimo, mh, si applica benissimo. È un prodotto che anche se è low cost non va a irritare gli occhi e non macchia la palpebra, cosa importantissima, ma dura davvero poco. E poi questo fatto che se lo voglio riapplicare mi va a sbavare tutto il prodotto, me lo va a rimuovere: mh, no, mh, no. Borciato, fatemi sapere se l'avete provato, se avete come siete trovati e se è una cosa che ho trovato io e magari a voi invece piace tantissimo. Fatemelo sapere che sono proprio curiosa di saperlo e poi sia stato utile. Al prossimo video, ciao!